Grazie Presidente, ma eh, solo per dire velocemente che di fatto questa mozione chiede di attivarsi immediatamente per eh, conseguire. Io direi che eh, la mozione eh, è già in atto perché il, eh, il lavoro... Il lavoro eh, il lavoro che si sta facendo eh, rispetto al contratto di servizio per Risorse per Roma è già in stato avanzato, ha avuto rassicurazioni anche di recente sul fatto che è imminente la, so la, ste la, la stesura e la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, che ha come obiettivo quello che, eh, che è riportato nella mozione, eh, vale a dire la riorganizzazione e la garanzia del, eh, dei servizi che Risorse per Roma già eh, assicura e il e una soluzione per avere il pieno livello occupazionale dei dipendenti. Per cui non abbiamo nessuna difficoltà come maggioranza a associarci e votare sì alla mozione presentata perché, ripeto, lo consideriamo un lavoro non solo in itinere ma in fase di avvio alla conclusione. Grazie. A lei consigliere.